l'area di disegno di QCAD è definita attraverso un sistema cartesiano e ad ogni punto corrisponde una coppia di coordinate x, y è così possibile definire e disegnare entità in maniera molto precisa proviamo a disegnare una linea digitiamo li e con la barra spaziatrice attiviamo la command line alla richiesta per un primo punto indichiamo 0,0 abbiamo così impostato quale primo punto l'origine del sistema indicata eh, con una piccola croce rossa per eh, dare coordinate per il prossimo punto possiamo continuare a digitare ad esempio 10,0 eh, per eh, risalire in verticale dovremo a questo punto utilizzare una coppia di coordinate che abbia la stessa coordinata X, quindi 10, punto e virgola e qui mettiamo il valore che vogliamo eh, superare eh, in direzione verticale, per esempio 5 se vogliamo richiudere la geometria che stiamo disegnando potremo digitare 0.0. Col tasto destro del mouse eh, concludo questa operazione. In questo modo, tuttavia, quello che utilizziamo è un sistema assoluto in cui bisogna conoscere la posizione, la coppia di coordinate relative ad ogni punto nello spazio del disegno condizione abbastanza difficile ed è per questo che è possibile eh, lavorare attraverso un sistema di riferimento non assoluto ma relativo ovvero relativo all'ultimo punto eh, inserito proviamo a disegnare una nuova linea facendo un clic in, in un punto qualsiasi della, dello schermo a questo punto per eh, tracciare una linea orizzontale dovremo indicare al programma che il nuovo inserimento sarà relativo e per farlo utilizzeremo un simbolo convenzionale che è la chiocciola quindi scriveremo chiocciola 10,0 per spostarsi di 10 unità lungo le x rispetto all'ultimo punto eh, immesso diamo l'invio e proseguiamo se vogliamo proseguire in verticale, adesso digiteremo chiocciola 0 perché non dobbiamo spostarci lungo la direzione X, punto e virgola eh, 10 per spostarsi appunto in verticale di 10 unità. La chiocciola è quindi un simbolo convenzionale che serve a e impostare temporaneamente quale nuova origine, quale nuovo punto 00, l'ultimo eh, punto utilizzato. Il sistema di immissione utilizzato finora è un sistema cartesiano, sia esso assoluto o relativo, ovvero eh, definito attraverso una coppia di coordinate, separate da un punto e virgola. È utile sapere che il simbolo che separa le, le, le coordinate è modificabile ed è forse più comodo eh, impostare anziché il punto e virgola la virgola quale separatore per farlo dovremo modificare le preferenze del eh, sistema e quindi andare sotto il menu Edit Application Preferences e dalla sezione General modificare il formato eh, delle coordinate in particolare il separatore delle coordinate cartesiane a questo punto per tracciare una nuova linea sarà eh, possibile utilizzare la virgola ad esempio digitando chiocciola 10,0 oltre al sistema cartesiano Esiste tuttavia un altro sistema di riferimento, ovvero quello polare, che definisce un punto attraverso l'indicazione della distanza dal eh, sistema di riferimento e dell'angolo eh, dell utilizzato. Proviamo ad esempio a disegnare una nuova linea che parta sempre dall'origine, scrivendo 0,0. Se vogliamo disegnare una linea a 45 gradi, dovremo eh, indicare 10, che è la distanza che vogliamo coprire, minore di 45. Il simbolo minore, anche in questo caso, è una convenzione che serve ad indicare che la, il dato immesso eh, fa riferimento a un sistema eh, polare. Diamo invio. Abbiamo così disegnato una linea eh, di eh, dimensione 10 a 45 gradi. Il riferimento è sempre l'origine, per cui, per esempio, indicando adesso eh, quale prossimo punto 10 minore di 90, 90 gradi, posizioneremo il punto successivo alla distanza di 10 unità, a 90 gradi rispetto all'origine del sistema. Anche in questo caso è possibile tuttavia utilizzare la chiocciola quale sistema eh, relativo, per cui potremmo eh, cominciare una nuova linea in un punto qualsiasi dell'area di disegno e digitare chiocciola 10 minore di 45 per indicare una linea 45 di 10 unità di lunghezza e se vogliamo per esempio andare in verticale dal punto dall'ultimo punto tracciato di 5 unità digiteremo chiocciola 5 minore di 90 facciamo qualche altro esempio continuando il disegno della linea chiocciola 10 minore di 180 ad esempio porterà la linea verso sinistra eh, di 10 unità, mentre chiocciola 5 minore di meno 90 traccerà un nuovo punto alla distanza di 5 unità eh, scendendo lungo la direzione verticale. È utile sapere che il programma visualizza il punto di riferimento relativo attraverso questo simbolo, questo piccolo crocino rosso, che viene spostato nell'ultimo punto eh, tracciato. In questo modo è sempre possibile eh, sapere qual è il sistema di riferimento relativo utilizzato ad esempio se adesso volessi tracciare una nuova linea a partire dall'ultimo punto tracciato ma ad una distanza definita potrei farlo digitando chiocciola e in questo modo riporto a questo punto il sistema di riferimento temporaneo e poi digiterò ad esempio 10 e la distanza da cui voglio eh, partire, minore di 180 perché eh, voglio partire alla sinistra del punto. Come vediamo, ogni volta che tracciamo un punto, questo crocino viene riposizionato nel punto appena tracciato. È utile sapere che è possibile anche spostarlo in una diversa posizione e per farlo eh, possiamo trovare il comando nella CAD Toolbar il comando che si chiama Set Relative Zero possiamo così per esempio impostare il sistema di riferimento relativo in una nuova posizione e poter a questo punto proseguire il disegno avendo quello quale eh, riferimento quindi, per esempio digitando chiocciola 0,0 andrò a posizionarmi esattamente in quel punto al sistema di riferimento relativo sono associati alcuni strumenti che vincolano il movimento del cursore, e quindi l'immissione di eh, punti, secondo delle direzioni, ad esempio è possibile attraverso il comando Restrict Orthogonally limitare alla alle due direzioni principali orizzontale e verticale l'immissione dei punti. è possibile anche vincolare unicamente eh, secondo una direzione quale quella verticale ad esempio o ancora impostare un angolo o una lunghezza in questo modo attivando l'angolo sarà possibile eh, disegnare un nuovo punto utilizzando unicamente una direzione multipla dell'angolo eh, dell immesso. Sarà inoltre possibile impostare una distanza, vincolando così la nuova posizione indicata ad un multiplo della distanza inserita. Inoltre la condizione di default del programma prevede l'utilizzo di alcuni snap ovvero dei sistemi di calamita che consentono di posizionare il cursore in eh, riferimento a dei punti notevoli del disegno, quali le intersezioni, i punti terminali, i punti mediani delle, delle linee, i centri dei cerchi e così via. In più il movimento del cursore sarà anche vincolato alla presenza di una griglia che vediamo come sfondo del nostro, eh, della nostra area di disegno. Queste impostazioni, questi snap, sono di default appunto già attivi ed è possibile decidere quali utilizzare o modificare queste impostazioni dalle preferenze del programma sotto Edit, Application Preferences. Qui dovremo andare nella sezione Snap-Autosnap snap, per impostare i Snap che vogliamo che siano automaticamente attivi. Gli snap definiti eh, nelle impostazioni del programma sono appunto definiti autosnap e sono sempre attivi. Nel caso in cui invece volessimo utilizzare uno specifico snap e non gli altri, possiamo nel momento in cui eh, dobbiamo emettere un nuovo punto decidere eh, quale utilizzare eh, in funzione di quelli presenti nella eh, CAD toolbar. Ad esempio, possiamo decidere di utilizzare eh, un, eh, uno snap perpendicolare. In questo modo il nuovo punto risulterà perpendicolare alla linea a cui facciamo riferimento. E' poi possibile sempre ripristinare la condizione autosnap, ovvero la, il ripristino delle condizioni di default di snap, oppure eh, disattivare gli snap temporaneamente utilizzando l'icona corrispondente. Per concludere, è utile eh, sapere... Eh, l'inserimento di un uh, nuovo punto attraverso un sistema relativo può essere fatta anche sfruttando la posizione del puntatore e quindi del mouse sarà infatti possibile definire la direzione unicamente attraverso appunto la posizione del eh, puntatore e indicare numericamente la command line la distanza che si vuole coprire in questo modo sarà possibile tracciare facilmente e velocemente i nuovi punti sfruttando gli snap e i vincoli che abbiamo visto